Good morning. My name is Yolanda Pinsa and this is a presentation of the course Training for Trainers, Reading Wikipedia in the Classroom. It presents an overview of the program's goal, curriculum and its relevance for Italian teachers' professional development. Since it is meant for Italian teachers, the presentation will be in Italian. Buongiorno, mi chiamo Yoranda Pensa e sono un formatore del programma Leggere Wikipedia. In questo breve video vi presento questo percorso di formazione con i suoi obiettivi e la sua rilevanza nel contesto italiano. Vi racconterò anche brevemente la struttura del percorso di formazione e i suoi contenuti. Leggere Wikipedia in classe è un percorso di formazione per docenti della scuola secondaria ha l'obiettivo di sostenere i docenti nell'educazione ai media e nell'information literacy, focalizzandosi su Wikipedia, la fonte di informazioni più nota, discussa e consultata al mondo, con oltre 50 miliardi di visite al mese. Wikipedia è un'ottima piattaforma per l'educazione ai media e l'information literacy, oltre ad essere un ambiente innovativo, online e contemporaneo, è una fonte già molto usata dagli studenti, anche se spesso senza capacità di comprenderne e vagliare la qualità delle informazioni. È uno strumento aperto che può essere modificato direttamente e che permette di esercitare la cittadinanza digitale e operare in un ambiente collaborativo e complesso. Infine è una risorsa educativa aperta, Open Educational Resource, come si dice in inglese, ed è quindi una risorsa che può essere usata liberamente per creare nuovi materiali didattici personalizzati. Apprendere attraverso Wikipedia e imparare a capire il funzionamento di questo strumento, oltre ad allinearsi all'approccio UNESCO sui temi MIL, Media e Information Literacy, si inserisce nella necessità di potenziare le competenze digitali ben sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in modo coerente con il Piano Nazionale Scuola Digitale e il tema della cittadinanza digitale, a cui fanno riferimento le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Il corso leggere Wikipedia in classe è con lo stesso approccio del metodo 1000 di UNESCO. L'uso di Wikipedia comincia attraverso l'accesso alle informazioni, per poi passare a valutare attivamente queste informazioni e infine a contribuire a modificare e creare informazioni. Si tratta quindi di tre moduli che accompagnano i docenti e li sostengono le attività in classe. Il primo modulo permette di capire il funzionamento di Wikipedia ed esplorarne le potenzialità come fonte di informazioni. Nel secondo modulo ci si addentra nella struttura dei contenuti e nelle linee guida per imparare a verificare le fonti e valutare la qualità di un contenuto online, monitorando non solo la voce ma anche la sua storia e discussioni correlate. Infine nel terzo modulo si entra nella comunità, si partecipa al progetto come cittadini digitali e si interviene sulle informazioni. Il corso, oltre a fornire contenuti, manuali e sostegno di formatori, è pensato per accompagnare i docenti con spazi di discussione e riflessioni. Vi sono inoltre attività ed esempi creati proprio per guidare nell'inserire Wikipedia all'interno delle proprie lezioni e ambiti disciplinari. Maggiori informazioni sono disponibili online e si può fare riferimento all'Associazione Wikimedia Italia. Grazie, arrivederci.